Succede tutti gli anni, i biglietti per l'edizione del freelance camp finiscono velocemente e dopo che sono finiti quelli che arrivano tardi cominciano a chiedere «Ma fate una lista d'attesa, mi posso mettere in waiting list?» E la risposta è sempre la stessa, no, non ce la facciamo a gestire una lista d'attesa, perché sarebbe troppo complicato smistare noi, tutti cerco, offro, sono arrivato prima io, ma io lo voglio dare a lui e non a lei, eh, mi scoccia che me lo chiede tizio perché io avrei preferito cederlo a Sempronio, eccetera. Vi dovete arrangiare da soli, anche perché ragazzi ci aspettiamo che siate in grado di organizzarvi da soli, siete dei freelance, dovete essere eh, pronti a cogliere le occasioni. Iscrivetevi al gruppo del Freelance Camp, attivate le notifiche e appena qualcuno posta nel gruppo che non riesce a venire e che il suo biglietto è a disposizione, siate i primi a contattarlo, a mandargli un messaggio, a mettergli un commento. Poi restate iscritti alla nostra newsletter e quando l'anno prossimo io dirò sono aperte le iscrizioni all'edizione 2017, correte e comprate il vostro biglietto, tanto lo sapete che se alla fine non riuscite a venire qualcuno che se lo piglia lo trovate sicuramente. E in ogni caso eh, ci potete seguire in streaming come tutti gli anni scorsi e sappiate comunque che ci sono un sacco di persone che non sono mai venute al freelance camp e sono ancora vive per raccontarlo, quindi state tranquilli, la vita va avanti lo stesso, vi vogliamo bene, lavoriamo anche per voi, vi aspettiamo l'anno prossimo, ciao!